Ed eccoci qui, sì, non è stato facile, ma con un po' di fortuna siamo riusciti ah, a farci strada tra la vegetazione. Catherine, seguimi, ma fai vale. molta attenzione. Finalmente Guarda, ci siamo. Guarda, Catherine, è incredibile. Siamo arrivati sì. fin qui alla scoperta di questo luogo sperduto e di come vivevano gli antichi abitanti. Beh, date un'occhiata qui, credo che questa pianta, con molta probabilità, offrisse loro del cibo. E man mano che ci adentravamo nella vegetazione iniziavano ad accadere cose strane, vero Katherine? Esatto John! Foglie che cadevano e anche strani simboli incisi sui muri. Oh mio Dio, ho sentito qualcosa. Yes, Catherine. Ah, sì, Catherine, in quel momento ho avuto paura. Credo di aver visto qualcosa di strano. Vieni, corri. Che tensione. Ok ragazzi, nessun problema, era evidentemente solo un gatto, strane strutture sono state rilevate, difficile comprendere a cosa realmente servissero. Sì John, per non parlare di quando ci siamo persi di vista, come vedete in questo momento mi trovo da sola, proverò a salire più in alto e grazie a questo tronco cercherò John John, John! dove stai? John oh, oh, oh, ok ok ho fatto una scoperta eccezionale un raro esemplare di broccolo gigante osservate La scoperta più affascinante è senza dubbio questa strana struttura molto complessa guardate sono con Katrin Cercheremo di capirne il funzionamento Fai okay. attenzione Katrin Tutto ok? Attention, attention. Bene, ora ci siamo uh, uh. Tutto bene Katrin? Okay, sì, sì tutto bene Fantastico Se vi imbattete in qualcosa del genere Non replicatelo Ora voglio farvi vedere un altro oggetto strano Utilizzato probabilmente dagli abitanti del luogo oh, wow. è bellissimo fantastico. è stato fantastico dopo ore di estenuanti ricerche ci siamo imbattuti in una vecchia abitazione ecco proprio qui vedete che cosa abbiamo John, questa è un'abitazione qui succedevano strane cose Ecco, ho rinvenuto uno strano strumento utilizzato per eseguire sacrifici ben visibili le ceneri ed attrezzi di tortura John, ora andiamo La situazione sembra pericolosa Ora si sente un odore acre Proprio qui strani contenitori con i resti dei sacrifici Sì, è stata un'avventura emozionante la scoperta di un luogo tenebroso e decisamente pericoloso sei voluto tanto coraggio. Alla prossima. <susurra>